In questo video vediamo la coniugazione del verbo essere, del verbo avere e dei giorni della settimana. Iniziamo con la coniugazione del verbo essere. Io sono, tu sei, lei o lui è, noi siamo, voi siete, loro sono. Come vedete il verbo alla prima persona singolare e alla terza persona plurale è lo stesso. Io sono e loro sono. Ora vediamo la coniugazione del verbo avere. Io ho, tu hai, lei o lui hanno, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Il verbo avere si coniuga con l'h al primo posto, tranne che per le prime due persone plurale. Quindi noi abbiamo e voi avete. Per finire passiamo ai giorni della settimana. La settimana inizia con lunedì martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, per finire con il fine settimana, sabato e domenica.